Un saluto da Gerardo Paterna per RTV e bentrovati a questo nuovo appuntamento. Abbiamo un graditissimo ritorno in, in studio, infatti eh, rincontriamo quindi Christophe feiken di Engel e Falkers Italia. Ciao Christophe, grazie Ciao, per Gerardo. essere qui. Grazie. E Abbiamo una new entry, ovviamente, Una alziamo quindi la quota rosa, eh, in questo caso abbiamo Barbara Quaresmini. License partner di Engel Falkers Brescia, esatto. giusto? grazie Barbara Ciao, per essere Benissimo. grazie a voi Allora perché abbiamo questi due ospiti oggi in studio? Perché con Christophe ci siamo visti due mesi fa e in quella sede eh, stavate lanciando eh, diciamo, il primo appello per, la, per il reclutamento da parte di Engel Falkers dei consulenti immobiliari da inserire nei vostri shop eh, in Italia Bene, quindi da 60 giorni a questa parte eh, è successo? Sono arrivati dei curriculum, avete fatto dei nuovi inserimenti, sono stati aperti dei nuovi shop so che hai un po' di cose da raccontarci. Mm -hmm. Sì, infatti eh, oggi vi posso portare buone notizie nelle ultime settimane, nelle ultime otto settimane abbiamo ricevuto tante email, tante chiamate tante persone ci hanno contattato che hanno richiesto delle informazioni com'è lavorare in England Focus, cosa significa ci hanno eh, mandato tanti CV e poi la notizia molto positiva è che nelle ultime otto settimane abbiamo potuto inserire 50 nuovi agenti in tutta l'Italia, quindi anche considerando la pausa estiva è un numero eh, molto positivo, è rilevante, certo. sì, sì, molto sì. elevante e poi siamo ancora per alcuni candidati nella seconda fase di selezione quindi eh, hanno, sono stati contattati per il secondo colloquio, quindi per il recall e quindi okay. secondo me inseriamo anche nelle prossime settimane ulteriori accenti immobiliari. Ci puoi dire quanti curriculum sono arrivati? è una cosa che rimane tra noi non, sì, lo, diciamo sì. <ride> eh. non lo comunichiamo all'esterno è, una, così, all è una, curiosità, ecco. sì, una curiosità vi posso dare un numero sì. soltanto da noi in sede quindi sì. non eh, dai nostri sì, license okay. sono arrivati più di 200 CV okay. eh, sì, nell'ultima settimana quindi anche ad agosto Vabbè, ad agosto sì, eh, considerando insomma il, il periodo mm. è significativo sì, il periodo è significativo quindi tante persone che hanno visto forse questa puntata oppure la nostra pagina online la nostra campagna si sono informate, volevano cambiare eh, società, fare un passo avanti, entrare in questo mondo di England Focus, gestire poi anche ehm, questi rapporti con eh, i nostri clienti esigenti, la clientela internazionale eh, adesso hanno iniziato in England Folk, stanno facendo il piano di onboarding quindi l'introduzione al lavoro, si sono iscritti per i corsi di formazione che eh, hanno luogo quasi ogni settimana qui in Italia quindi sono partiti bene e sono sicuro che tra poche settimane avranno i primi successi. Bene. Ci parlavi però anche di, di nuovi shop mm -hmm. Uh, puoi darci qualche indicazione geografica? Mm -hmm. Sì anche da questo punto di vista vi posso portare notizie positive, quindi ci saranno nuove aperture in Italia dal nord al sud eh, iniziando con eh, Valle d'Aosta al nord ovest d'Italia, poi anche a Jesolo, a Riva, eh, Riva del Garda, a Trento mm. poi in Emilia Romagna, a Ferrara a Regione, abbiamo potuto festeggiare la festa di inaugurazione a Bologna a fine settembre e poi anche a a moderner. Uh Um, più, eh, più al sud apriremo ad olvia in sardegna poi a Zabaudia, a napoli ma anche in puglia a legge a gallipoli sono previste delle aperture come anche in sicilia come eh, a catania oppure a trapani e quindi questi shop questi nuovi license partner eh, hanno lanciato le campagne di reclutamento e stanno cercando eh, tanti agenti quindi mediamente 10 agenti per shop eh, nei prossimi mesi bene quindi direi settimane eh, intense che di, di risultati. So però che eh, adesso state spostando un po' il focus su reclutamento in una certa zona eh, d'Italia alla quale diciamo avete agganciato anche un evento. Ci puoi dare un'indicazione? Uh -huh in quale zona d'italia adesso farete focus per le prossime mm -hmm. settimane mm -hmm. ok eh, nelle prossime settimane ci ositerà un evento importante al nord d'italia a brescia abbiamo qua la nostra license partner di brescia barbara quaresmini la, la interroghiamo eh. sì, e <ride> poi Italia. ci sarà l'interrogatorio so, sì. sì. e i nostri Pronto. license partner di brescia del lago di seo di Desenzano del garda e anche di verona si sono messi insieme per organizzare questo eh, evento eh, perché Stanno cercando 30 agenti immobiliari in totale, quindi tra 6 e 8 agenti per ogni singolo shop e quindi questa sarà l'occasione perfetta anche per conoscere meglio eh, la realtà di England Focus, quindi presenteremo chi siamo, cosa facciamo dove siamo operativi e poi anche quali sono i vantaggi di entrare in England Focus, quale, eh, perché eh, abbiamo gli strumenti migliori a disposizione, cosa significa um, e poi anche um, quali saranno i prossimi passi, presenteremo le singole aree quindi di Brescia, del lago di Seo, di Desenzano del Garda e di Verona, i team, le shop e poi ci sarà anche l'occasione di conoscere meglio ognuno, ogni singolo license partner, agente immobiliare, dei nostri partner, perché ci sarà dopo l'intervento, dopo la presentazione, un piccolo get together, un aperitivo per conoscere meglio eh, le persone, per fare due chiacchiere con tutti. Certo, bene, bene, bene. Eh, aspetto l'invito, comunque lo sai che io te lo, lo mando subito. <ride> sì, sì, sì, sì. Non vorrei rischiare di dimagrire troppo. No? Quindi, allora, da, dalla teoria alla pratica, bene eh, anzi, dalla strategia alla pratica. Giusto, giusto merito anche a chi eh, dà supporto logistico a assolutamente. queste iniziative. Allora, eh, Barbara, eh, tu sei un agente immobiliare con qualche anno di esperienza. Diciamo che non sei al primo giorno, no, okay, no. perfetto. Eh, come me eh, ormai abbiamo eh, superato i vent'anni di carriera, un bel numero, abbiamo già visto tutto, quindi, ecco. speriamo di vedere tanto ma altro. Ma assolutamente, noi restiamo <ride> curiosi, no, eh, sempre, sempre, sempre, da sempre. buoni imprenditori si rimane sempre curiosi. Assolutamente. Allora, quindi di, di fatto giocherai un po' in casa no? in, questo, sì. in questo evento, sarai un po' la regista in loco. Quindi, eh, diciamo che i tuoi colleghi diciamo, ti hanno indicato come, eh, come regina un attimo della, uh, di questo evento, di questa attività di, di reclutamento, quindi per entrare subito nel merito, eh, chi state cercando? Stiamo cercando, eh, diciamo, eh, sotto il punto di vista eh, imprenditoriale, perché poi le nostre sono tutte imprese, sicuramente persone con eh, un grande spirito di iniziativa e ehm, persone che abbiano una certa positività, una certa simpatia, se ecco, vogliamo, sì, no? Okay. perché poi quando si parla di ambienti relazionali... E ci confrontiamo tutti i giorni con le persone con i nostri clienti con una clientela anche abbastanza particolare dobbiamo dirci perché il nostro target è un target medio alto e quindi queste capacità devono essere eh, bene forti ovviamente oltre a tutto un discorso di competenza che eh, arriva anche nel, dal mondo Engel Fulkers, e sì. soprattutto dal mondo Engel Fulkers, grazie ad un concetto di formazione sicuramente importante nella ricerca che facciamo eh, verso queste persone Puntiamo sicuramente a persone che abbiano eh, quindi questa capacità relazionale, una mentalità imprenditoriale e si mettono a disposizione di una rete molto forte eh, per eh, portare avanti la loro crescita personale soprattutto professionale ovviamente, perché questa è la grande opportunità che diamo in Engel Fulkers. in un ambiente bello, dinamico devo dire, ehm, di grande visibilità, di grande visibilità perché questo mondo nostro eh, ci porta questo grande vantaggio e quindi aspettiamo con grande gradimento fiducia, e fiducia okay. queste persone. Quindi allora eh, direi prima di tutto quindi eh, agenti immobiliari... Eh, diciamo già abilitati che oltre ad una diciamo così, carriera eh, comprovata siano però, mi è piaciuto molto eh, porre l'accento no, sulla parte umana quindi volete certo. persone simpatiche, persone che eh, sappiano lavorare in squadra certo. quindi, okay, e che portino una bella ventata di positività nelle strutture però so che avete riservato anche uno spazio per chi ancora agente immobiliare non è ma magari è incuriosito dal, dal settore che certo. magari vuole affacciarsi e vuole diventarlo. Assolutamente sì Gerardo, nel senso che eh, alcune figure professionali magari soprattutto figure professionali che eh, hanno vissuto nel mondo eh, del commerciale quindi si sono magari di volte al mondo della vendita in altri settori oggi trovano nella nostra offerta delle opportunità dove attraverso eh, la disponibilità loro di approntarsi e di avvicinarsi attraverso il corso che porta all'abilitazione dell'agente certo. immobiliare eh, iniziare questo percorso eh, di agente immobiliare in Engel Fölker, sempre supportati ovviamente dalla nostra rete. Bene, eh, quante persone... Aspettate nei vostri Tante. Tante. <ride> allora, su questo spendo delle parole importanti perché tutti i nostri shop hanno un numero importante di agenti immobiliari o di futuri agenti immobiliari perché eh, cerchiamo eh, di fare in modo che il nostro cliente abbia un'attenzione molto alta, quindi abbiamo eh, come tutti gli abiti sartoriali degli agenti immobiliari dedicati a determinati prodotti, ad una quantità di prodotti eh, di un certo tipo. Per farlo, visto che nessuno di noi ha il dono dell'ubiquità, è importante avere un X numero di agenti immobiliari che abbiano la possibilità di gestire il loro territorio, ma soprattutto di gestire le relazioni, che per noi è un aspetto molto importante in questo tipo di target. Ok, quindi diciamo che non c'è un numero chiuso? Cioè noi cioè, aspettiamo, selezioniamo uh, 22... Come diceva, Cristo, okay. come diceva Cristof, Gerardo, il nostro obiettivo è una trentina di agenti immobiliari okay. in questo momento, in questa Benissimo. prima fase, okay. quindi 6-8 agenti per Verona, per Benissimo. Lago di Seo, Desenzano e Brescia. Perfetto e quindi siete, siete avvisati ecco siete avvisati. quindi li aspettiamo questo <ride> okay. è il nostro primo step il nostro primo obiettivo attraverso questo evento importante di recruiting nel quale avremo piacere di far conoscere la nostra struttura, i nostri vantaggi la nostra competitività chiaramente sul mercato cercheremo di ottenere questo tipo di risultato ti do un dato sì? però visto che hai chiesto un dato a Christophe okay. Ad oggi per questo evento abbiamo ricevuto circa 90 curriculum, ah, bene, benissimo. E quindi è un dato oggettivo ma siamo qui oggi per eh, poterne ricevere altri, per dare delle opportunità di scelta, in quanto poi chiaramente sì, sì, certo. verrà fatta una selezione e quindi di portare a compimento questo nostro sì. progetto. Bene, bene, bene. Allora volevo eh, farvi un paio di domande che di solito eh, voglio dire vengono poste che di solito incontrano una certa resistenza, cioè allora l'agente immobiliare che eh, così verrà poi introdotto nei vostri shop, eh, che tipo di attività dovrà svolgere? Ovviamente acquisizione, vendita e gestione, però come si articola la giornata tipo di un consulente Engel Falkers? Ottimo, un'ottima <ride> domanda, direi, Gerardo. Se posso, Christoph. Prego. Ehm, diciamo che le grandi, le grandi aree temporali della giornata di un agente in Engelen-Felker sono dedicate. Sicuramente alla eh, costruzione della propria immagine, della propria relazione nel territorio che viene assegnato. Quindi parliamo di zone di competenze, parliamo di esclusività territoriale ehm, e quindi è importante che eh, l'agente Engelen Felkers possa essere riconosciuto nel territorio. Per competenza, per esclusività, per passione che non a caso sono i nostri valori aziendali e, e attraverso questo tipo di discorso mette in campo delle attività che possono portarlo a questo. Ovviamente come Shop, Engel Fulkers e eh, License Partner supportiamo gli agenti in, in, in, in, nei, nei, nelle varie situazioni anche creando eventi, incontri con un target di un certo tipo per facilitare questo tipo di incontro tra il cliente Engel Fulkers, acquirente o venditore e il nostro agente. Eh, non, eh, per noi come License Partner o Office Manager il nostro cliente primario è l'agente immobiliare. Certo. Il cliente primario dell'agente immobiliare è il cliente, è cliente. venditore e il cliente acquirente. <ride> Quindi noi facciamo di tutto, faremo di tutto per fare in modo che eh, queste persone che eh, entreranno nel nostro gruppo possano essere proiettate con tutte le competenze e capacità nel mondo chiaramente della, della vendita Engel Freelance. Bene, bene. Ehm, potete dare un accenno anche sugli, as sugli aspetti economici e retributivi? Certo, certamente. Eh, dicevo prima che eh, una caratteristica dei profili che andiamo a ricercare è la mentalità imprenditoriale. È importante sapere che chiaramente in Engel Fölkers, così come in altre realtà ovviamente commerciali, si entra in qualità di imprenditori e come tale sia un unico grande obiettivo, come tutti, no? cioè, arriviamo da vent'anni di esperienza e sicuramente vendere. E ok. Anche se eh, dobbiamo sempre <coughs> ricordarci che vendere è una conseguenza di un risultato, quindi è un percorso eh, e per la metodologia, per il, applicando il metodo Engel Fölkers in tutte le sue parti, la vendita è un semplice risultato di tutto questo. Che cosa offre Engel Fölkers? Sicuramente un'altra ehm, chiamiamola tabella, scadenza, eh, tabella provvigionale ed è un aspetto importante perché noi cerchiamo all'interno del nostro staff delle persone che eh, ehm, sono a nostro fianco, sono imprenditori di loro stessi eh, devono avere la volontà, la voglia chiaramente di eh, stare insieme a noi nel nostro team, ma soprattutto perché vengono per guadagnare. Certo. Quindi eh, è un'attività che dà delle ampie opportunità, non neghiamoci Gerardo, che trattiamo immobili di una certa importanza, di certi importi, quando parliamo di situazioni provvigionali, eh, quando abbiamo immobili da un milione, un milione e mezzo, due milioni, iniziano a essere delle provvigioni abbastanza importanti, direi insomma, e ecco. ho tutto l'interesse per fare in modo che il mio agente sì, guadagni sì, bene, sia nelle migliori condizioni, sì, assolutamente. Allora il marchio lo conoscono, il brand lo, lo conoscono in tanti, però vorrei spendere proprio un paio di, di minuti sui punti di differenziazione rispetto diciamo, alla, certo. alla concorrenza che comunque in questo, in questo target è abbastanza limitata. Sì. Cos'è che vi differenzia come Engel Folkers rispetto alla moltitudine diciamo, di player che vorrebbero ecco, trattare in modo professionale il, questo segmento di mercato? Io magari accenno a due cose lasciando poi la parola a Christophe su questo per entrare un po' nell'ambito locale e anche del territorio in cui stiamo offrendo questo tipo di opportunità. Io ehm, vorrei sottolineare una, un aspetto molto importante. Engel e eh, lo traduco in opportunità chiaramente per i nostre, le nostre persone, il nostro, i nostri candidati, è un marchio eh, molto conosciuto in un certo tipo di ambito, in un certo tipo di target e questo eh, permette al candidato, al candidato di essere aiutato, perché è un, una, una porta aperta, certo, molto sì. aperta. Questo perché? Perché chiaramente, e qui arrivo, Engelen Felkers ha un respiro e un profilo internazionale, e questo permette a, alle persone, venditori, acquirenti, di eh, associare questo marchio a un marchio importante, di fiducia ha un marchio che rappresenta eh, qualità, ha un marchio che rappresenta affidabilità. Quindi esiste sul mercato da tantissimi anni: 38 se non, se non sbaglio, Cristo e questo dà delle certezze a chi si avvicina alla, no alla nostra struttura quindi questo è già un passo molto importante per fare in modo che il nostro eh, agente immobiliare il nostro consulente immobiliare possa eh, predisporsi o il cliente si possa predisporre nei nostri confronti in maniera assolutamente positiva, aperta con un eh, concetto di fedeltà al brand eh, molto forte aggiungerei anche che quello che abbiamo a disposizione come, come shop, come agenzia di intermediazione è la qualità dei servizi, noi abbiamo sotto questo punto di vista un ehm, piano di marketing, tra l'altro sartoriale per ogni immobile dobbiamo dirci, che porta sui nostri tavoli ehm, riviste di settore al top, eh, con dei redazionali molto importanti, la qualità del prodotto che andiamo ad offrire è di una certa importanza. E eh, ovviamente sotto questo punto di vista, parlando di qualità dei servizi, il nostro agente ha a disposizione una piattaforma molto importante, un CRM molto importante, che è condiviso tra l'altro con tutta la rete internazionale, eh, che è uno strumento importantissimo per la, quotidianità. Quindi senza, sì, sì. Ecco, per la quotidianità, per la gestione del proprio tempo e della propria organizzazione. Ha fatto i compiti a casa? <ride> ha fatto tanti compiti, perfetto così. Bravissima, bravissima. Me, li fanno eh? fare, me, me li fanno fare, eh? me, li fanno fare eh? me li fanno fare. Bene, sì. bene. Allora, direi tempo esaurito, se no uh -huh. poi mi tirano le orecchie, uh -huh. sapete. Però vorrei un attimo soffermarmi mh, proprio sulla, su questo evento. Quindi uh -huh. abbiamo detto 27 ottobre del 2016. Possiamo dire eh, dove eh, e a che ora? Hotel Vittoria, hotel, hotel Vittoria, e via 10 giornate, quindi a Brescia, e vi aspettiamo assolutamente in questo okay. shop, avrete modo di, ve di, vedere. di vedere, sì sì sì, esatto. adesso la, la grafica è in sovrimpressione sì. dove... Eh, ci sarà il link praticamente all'evento di reclutamento comunque angleandfolkers.com slash italia slash evento di reclutamento c'è sempre a disposizione anche un indirizzo email che è italiachiocciola angleandfolkers.com comunque eh, diamo il tempo voglio dire al, a chi ci segue di prendere appunti e noi comunque restiamo disponibili per ogni richiesta di informazioni giriamo prontamente tutto a angleandfolkers allora, ci congediamo, eh? quindi salutiamo chi ci sta seguendo, li invitiamo quindi a presenziare a questo evento e a mandare eh, curriculum in modo tale da poter cominciare questa nuova carriera, quindi da uh, Christophe uh, Freckenbuzz, Barbara uh, Quaresmini e Gerardo Paterna, un saluto e ci vediamo alla prossima occasione sempre su RETV, a presto. Grazie.